e bentornati nel mio canale allora oggi sono qui con una nuova proposta oggi vi propongo questa bellissima stola lavorata all'uncinetto con questo filato della mistrico a chiappasogni. sogni per realizzare questa stola io ho utilizzato 150 grammi di questo filato quindi tre gomitoli perché ogni gomitolo si presenta da 50 grammi ed è 140 metri questo filato va lavorato con l'inferio con l'uncinetto del 5 e mezzo 6. Io la mia stola però l'ho lavorata con l'uncinetto del 4 e mezzo. Vi dico la composizione che è 35% lana merinos 35% acrilico, 30% poliestere. Quindi io ho scelto il colore 212. Se volete il mio stesso filato volete realizzare la mia stola, nel eh, box informazioni vi lascio il sito dove potete acquistare il mio stesso filato. La caria ricami. Store. Io ho scelto oh, questo colore, il nero. Nel sito oh, trovate altri colori come il rosa, il beige, il lilla, il vinaccio e il rosso che è veramente fantastico. Bene. Per fare la mia stola, vi dico anche la misura. La mia stola è lunga 2 metri e mezzo e larga 45 centimetri. Ripeto ancora una volta: lavorata con l'uncinetto del quattro e mezzo, e poi alla fine, per rifinire la mia stola, ho fatto sempre all'uncinetto questi piccoli pompon che io li trovo veramente molto carini. È una lavorazione facile e veloce è molto io lo trovo molto elegante soprattutto sapete io amo il nero quindi eh, lo trovo molto elegante fine raffinato e quindi ho deciso di farmi una bella stola di colore nero va bene bene io adesso però vi faccio vedere come fare il punto utilizzando un filato oh, chiaro in modo che si possa vedere bene i punti ripeto molto semplice sono solo pochissimi passaggi però poi il risultato è veramente bello ok bene prendiamo l'uncinetto il nostro filato e iniziamo la lavorazione allora io con un filato chiaro vi faccio vedere il punto allora faccio il mio cappietto e chiudo così qui adesso allungo la maglia filo sull'uncinetto con il pollice tengo il filo del gomitolo in questa maniera entro dentro la maglia allungata adesso con l'uncinetto entro qui dove ho il filo del gomitolo prendo il filo esco e lavoro una maglia bassa tiro sulla maglia prendo il filo con il pollice tengo il filo del gomitolo in questa maniera. Entro dentro la maglia allungata. Adesso con l'uncinetto vado qui. Entro qui dove tengo il filo del gomitolo. Prendo il filo, esco e faccio una maglia bassa. Allora, per la mia stola, io ho iniziato con 24 punti diciamo con questi anellini chiamiamoli così per ottenere 45 cm di larghezza voi se volete una stola più larga eh, continuate con i vostri anellini l'importante è che fate un numero pari quindi facciamo uno e un multiplo di due quindi allungo la mia maglia prendo il filo entro dentro la maglia allungata adesso con l'uncinetto entro dentro al filo del gomitolo prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Semplicissimo, è veramente molto semplice. Facciamo le maglie allungate in modo che siano non troppo lunghe. Dobbiamo cercare di tenere la stessa altezza della maglia allora io adesso faccio un po di maglie quindi eh, non so farò 12 maglie per come larghezza quindi ho fatto due quattro sei sette otto nove 10 11 12 ecco questa come campioncino per me va bene 12 adesso arrivata ai miei punti ai miei annellini faccio ancora due quindi faccio 1 ora partendo qui dall'uncinetto vado a contare 1 2 3 4 nella quinta maglia bassa lavoro una maglia bassa così adesso allungo la mia maglia prendo il filo e faccio un punto un punto strega poi allungo ancora la maglia prendo il filo e faccio il secondo adesso salto una maglia bassa vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa poi ancora allungo la maglia prendo il filo rientro nel filo del gomitolo e faccio una maglia bassa poi allungo ancora la maglia lavoro un altro punto adesso salto una maglia vado nella maglia seguente nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa faccio un punto 1 2 salto una maglia maglia seguente maglia bassa salto una maglia bassa vado nella maglia bassa seguente e lavoro una maglia bassa così sono alla fine quindi faccio due punti strega 1 2 salto una maglia nell'ultima maglia lavoro una maglia bassa ecco e questo è il primo giro ora facciamo per girare il lavoro facciamo tre punti strega quindi faccio 1 2 3 Giro il mio lavoro E vado qui nel primo archetto Qui dove mi trovo la maglia bassa lavoro una maglia bassa poi adesso faccio una un punto 2 salto una maglia bassa salto la prima maglia che mi trovo e vado qui nell'archetto e dentro la maglia bassa lavoro una maglia bassa e continuo 1 2 salto la prima maglia che mi trovo quindi vado qui nell'archetto entro dentro la maglia bassa e lavoro una maglia bassa così 1, prendo un po' di filo, scusate, quindi, 1, 2, salto la maglia bassa, vado nell'archetto, entro dentro la maglia bassa e lavoro una maglia bassa. faccio due punti 1 e 2 salto la maglia bassa vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa veramente molto semplice semplice ma bello perché a me piace moltissimo l'effetto di questo punto quindi sono arrivata all'ultima maglia mi faccio rivedere eh, rivedere scusate allora salto una maglia vado nella maglia l'ultima maglia dell'archetto e lavoro una maglia bassa adesso per girare dobbiamo sempre quando giriamo dobbiamo fare tre punti strega quindi 1 2 3 Così. giro e vado qui proprio nel primo archetto e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa poi Uno. due Salto la maglia bassa, vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa dentro la maglia, così. 1, 2. Allora scusate che qua non mi piace. lavoro la maglia bassa quindi salto la maglia vado nell'archetto dobbiamo lavorare sempre dove abbiamo gli archetti poi faccio 1 2 arrivo alla fine vi faccio rivedere come torno indietro quindi adesso faccio 2 maglie 1 2 e qui vado nell'ultima maglia adesso per tornare indietro faccio tre punti strega quindi faccio 1 2 3 giro il lavoro e vado a lavorare nel primo archetto che mi trovo quindi così uno, salto la maglia vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa allora scusate un attimo ecco così bene questo è il punto molto semplice bello poi dipende anche con quale filato lo lavoriamo è lavorato con la chiappa sogni il filato a chiappa sogni è veramente bello eh, poi una lavorazione molto leggera quindi è leggera e, mh, però mantiene molto caldo va bene io adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come ho fatto il bordino quindi farò po pochissimi giri e poi far, uh, facciamo insieme i piccoli pompon rieccomi allora ho fatto qualche giro sono andata avanti per un po per farvi vedere anche il punto che è veramente molto bello adesso facciamo conto che io sono arrivato alla mia lunghezza e voglio fare il bordino quindi farò il bordino tutto intorno qui diciamo che eh, facciamo conto sempre che questa è la parte che va sulle spalle qui non faccio il mio bordino lo lascio in questa maniera quindi lavoro il la lunghezza i lati i due lati quindi i 45 cm e poi per tutta la lunghezza va bene ora per lavorare i miei pompon io cambio uncinetto e lavoro con l'uncinetto mezza misura più piccola così ho fatto anche per la mia stola ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e i miei pompon li ho lavorati con l'uncinetto scusate la mia stola l'ho lavorata con l'uncinetto del 4 e mezzo e i miei pompon li ho lavorati con l'uncinetto del numero 4 quindi mezza misura più piccola ora qui è dove ho finito il mio giro e adesso lavoro in questa maniera lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 questa è la lunghezza che voglio per i miei pomponi se voi li volete più corti allora fate 3 catenelle oppure se li volete più lunghi aumentate le catenelle invece di 5 ne fate 7 8 dipende quanto volete lungo il vostro pompon quindi ho fatto 5 catenelle più 3 1 2 3 adesso partendo dall'uncinetto Vado a contare 1-2 nella terza catenella, lavoro una maglia alta non chiusa, quindi prendo il filo ed esco solo da due Riprendo il filo sull'uncinetto, rientro ancora nella stessa catenella e lavoro ancora una maglia alta non chiusa. Riprendo il filo e rientro ancora nella catenella e lavoro una maglia alta non chiusa quindi esco solo da due mi trovo quattro punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le mie maglie in questa maniera poi faccio 3 catenelle 1 2 3 qui si è formato un piccolo anellino non so se si riesce a vedere io entro proprio dentro questo anellino e lavoro ancora 3 maglie alte non chiuse, quindi esco solo da 2, 1, 2, 3. Con le 3 catenelle ho 4 punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le mie maglie così stringo leggermente. Adesso vado qui nella prima nocciolina, proprio qui dove ho lavorato le tre maglie, entro e chiudo con una maglia bassissima, così. Mi avvicino un pochino, magari non si vede benissimo. Ecco. Adesso lavoro 1 2 3 4 5 catenelle. Vado nel primo archetto qui nella maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Ecco. E ricomincio 5 catenelle 1, 2, 3, 4, 5 più 3. 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, parto dall'uncinetto 1, 2, 3 nella terza catenella lavoro le tre maglie alte non chiuse quindi faccio la prima uno, la seconda rientro nella stessa maglia e la terza quattro punti sull'uncinetto quindi adesso chiudo tutte le mie maglie così stringo leggermente, lavoro 3 catenelle. Giro leggermente il lavoro e qui si è formato un piccolo anellino, quindi entro dentro l'anellino e lavoro le tre maglie alte chiusa a metà, quindi 1 2 3 Così. chiudo tutte le mie maglie stringo leggermente e adesso vado proprio qui dove ho lavorato la prima nocciolina entro proprio qui prendo le due costine e chiudo con una maglia bassissima in questa maniera 1 2 3 4 5 catenelle vado nell'archetto dove mi trovo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa così quindi lavoro tutto intorno in ogni archetto dove mi trovo la maglia bassa lavoro una maglia bassa e poi ricomincio 5 catenelle 2 3 4 5 più 3 1 2 3 quindi vado nella terza catenella e lavoro le maglie alte chiuse a metà 1 2, 3 e chiudo 3 catenelle vado a lavorare qui dove si è formato questo anellino entro e lavoro ancora 3 maglie alte chiusa a metà 1, 2, 3 e chiudo Vado qui nella prima nocciolina dove ho lavorato le tre maglie le tre maglie, quindi entro, chiudo con una maglia bassissima. Così sistemo il mio pompon. Poi faccio 1 2 3 4 5. Quindi vado nell'archetto e lavoro la maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare tutto, tutto intorno arrivata poi all'altra estremità stacchiamo il filo e poi la nostra stola è pronta nascondiamo ovviamente tutti i fili e abbiamo poi la nostra stola che possiamo indossare ok bene questa è tutta la lavorazione della mia stola ripeto ancora una volta che è una lavorazione molto semplice veloce e molto elegante per quanto diciamo a me piace tantissimo Mi piace veramente molto eh, eh, diciamo perché ho scelto anche un filato che è veramente è, è morbidissimo è bello è, è proprio una nuvola è molto leggero ma soprattutto tiene molto caldo va bene bene il tutorial è finito spero che anche questo progetto è stato di vostro gradimento che lo insomma eh, che lo volete fare anche voi se è così fatemelo sapere va bene io intanto vi saluto vi ringrazio e un bacione a tutti e al prossimo tutorial